e bentornati sul nostro canale Il mondo di e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una variante nuova del pan brioche vi assicuriamo che arricchirà le vostre tavole e farà contenti tutti i vostri invitati perché è veramente di un grandissimo impatto visivo facilissima da preparare e veramente divertente oggi andiamo a vedere insieme come si prepara per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina zero o manitoba 250 ml di latte biologico Intero, 150 g di zucchero di canna, la buccia di un limone, 3 tuorli, 10 g di lievito secco e 80 g di pollo. Ciò che più capite ci mettiamo dentro la farina, lo zucchero, ¡No! Finché il nostro impasto non diventerà bello liscio e omogeneo. Rieccoci, dopo 10 minuti di lavorazione, come potete vedere il nostro impasto è diventato bellissimo e ora creiamo una palla. Fatto ciò prendiamo una ciotola più capiente, punta con dell'olio, ci mettiamo sopra il nostro impasto e lo rigiriamo in modo che l'olio arrivi anche su esso. Andiamo a coprire con della pellicola alimentare trasparente ben tirata e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora o fino al raddoppio. Per il ripieno ci serviranno 60 g di granella di pistacchi, 300 g di crema di nocciole e 30 g di granella di nocciolo. Raggiunto il raddoppio del nostro impasto, lo trasferiamo sul nostro piano da lavoro. 4 palline la nostra teglia imburrata con della carta da forno sopra e andiamo a sistemarlo per bene aiutandoci con le nostre mani ora prendiamo la nostra crema alle nocciole ne mettiamo circa un terzo e la andiamo a stendere per bene aiutandoci con una spatolina poi andiamo ad aggiungere metà dei nostri pistacchi spargendoli su tutta la superficie poi ci mettiamo a stendere un altro disco e continuiamo esattamente come quello che abbiamo fatto in precedenza prendiamo il nostro secondo disco lo adagiamo con molta delicatezza sopra il primo lo sistemiamo per bene aiutandoci con le mani e mettiamo di nuovo un terzo della nostra crema alle nocciole totali ed ecco qua a questo punto iniziamo a formare i nostri petali quindi li giriamo due volte su se stessi alla terza prendiamo i due petali li uniamo e li schiacciamo leggermente con i polpastrelli in questo modo Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro fiore. Togliamo il bicchiere e lasciamo il tutto a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per mezz'ora. Passata la mezz'ora di lievitazione, cospargiamo tutto il nostro pan brioche con dell'albume d'uovo. Ora cospargiamo solamente il centro con dello zucchero perlato. Poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi, per 30-35 minuti, ossia fino alla doratura. il nostro pan brioche appena sfornato ora lo andiamo a cospargere con del burro per renderlo più lucido ma guardate come è venuto bene il nostro pan brioche ragazzi bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pan brioche Ragazzi è buonissimo, morbido come una nuvola, l'impasto si scioglie letteralmente in bocca. I pistacchi e le nocciole aggiungono una nota croccante e la crema al cioccolato va a completare tutto avvolgendo il nostro dolce, rendendolo veramente meraviglioso. Insomma ragazzi è buonissimo, assolutamente da provare! Bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale,